e buongiorno mondo sono le 7.09 dell'ora legale sì questa notte è cambiata l'ora quindi abbiamo avuto un'ora in meno di freddo la tenda l'ho già svuotata completamente infatti la roba è lì vicino alla bici non ha ghiacciato quindi la tenda è bella asciutta e inizio a smontarla adesso al volo perché come vi dicevo ieri sera lì in fondo corre la ciclopista e tra poco visto che domenica sicuramente qualcuno che viene a correre o andare in giro in bici o portare i cani ci sarà quindi diamoci una mossa e smontiamo tutto E andiamo a far colazione da un'altra parte eh? che ne dite perché questo è un postaccio non mi è piaciuto ciao buongiorno a tutti 7.41 e sono già sulla ciclopista direzione Spoleto, mancano pochissimi chilometri e mi fermo a fare una colazione lì a Spoleto, un buon cappuccino, una brioche, anche se ho mangiato adesso una briochina piccolina ma ho bisogno di qualcosa di caldo e visto che non mi sono fatto il tè perché ero là, quindi molto in vista, allora... Andiamo in un bar, ci sediamo con calma, ragioniamo, visto che è ancora presto e game on ragazzi, game on. Ed eccomi arrivato anche davanti alla cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto. Adesso provo a fare sta gradinata per andare giù. Mi hanno detto che poi c'è modo di uscire in bici senza dover rifare tutti i gradini a salire. E poi davvero cerco un bar per far colazione e vado a prendere la Spoleto Norcia. <musica> Finalmente una bella colazione, tra l'altro salata come piace fare a me. E quindi ci sta, ci sta, iniziavo a sbranarmi le mani da solo. Ah, dopo. Eccomi appena appena entrato sulla ex ferrovia Spoleto Norcia, la ciclovia. Che mi porterà in mezzo alle bellezze di questi posti peccato ci sia un cielo non proprio rassicurante e in più non avevo calcolato che domenica ci sono un sacco di persone che fanno trekking e sport e vediamo vediamo come va vi aggiorno ciao intanto pedalo uh. Grazie. Grazie. Buongiorno, buona camminata. Grazie. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Messo. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buona camminata. Grazie, solo i primi due chilometri e guardate già che bomba galleria di qua galleria di là sopra un ponte con panorama tutto intorno e come dicevo prima peccato sta giornata nuvolosa e uggiosa ma il posto è fighissimo vado avanti a dopo E il primo tratto di salita, abbastanza semplice, tutto tra il 3 e il 4%, ma super figa su questo sterrato ex ferrovia, l'ho fatto, da qua dovrebbe cominciare una lieve discesa, lieve, boh non lo so, comunque dovrebbe cominciare una discesa per un po', e poi ricomincia a salire fino a Norcia, e vi faccio sapere, dopo oggi c'è un sacco di gente, è domenica e ci sono ciclisti, camminatori, pieno, pieno, pieno. Quindi oh. vado. Arri ciao. ciao. <ride> E la galleria di due chilometri e passa al buio piena di pipistrelli è stata un'esperienza mistica una figata comunque bellissimo umida fredda e come avete visto con anche un bel po di ciclisti che mi hanno superato e, e niente adesso siamo usciti facciamo sta benedetta discesa per poi ricominciare a salire e poi troverò qualcosa da mangiare prima o poi ma intanto pedalo Sempre io. Siamo sempre lì. <ride> Siamo per le foglie. Eh io per i video. Sto pedinando questo gruppo di ragazzi. Da un po' di chilometri a questa parte. Sotto la scia. ho scoperto come si chiama il gruppo che sto seguendo da un po' ah, sono i cenciones e adesso vi spiega lui il motivo del nome in pratica deriva da cencio che è più o meno una parola di uso comune tuttavia in abruzzo quando il cencio viene indossato da una persona allora quella persona si può definire un cencione è dai cengiones, i cengiones vengono proprio da questo perché non avevamo una divisa e ce l'abbiamo da poco e però vogliamo conservare la nostra memoria quindi ce lo siamo scritti ok, ringraziamo il Giappino <ride> storia fantastica eh. adesso magari arriviamo a un porchettaro Niente. se riesco a stargli a ruota mi fermo a mangiare con loro e poi ve la racconto. ciao ragazzi eh? Okay. Però gli ho, gli ho detto che se non, se non vi iscrivete in massa al mio canale dirò che vi superavo in dicembre. <ride> sì, sì, poi ve lo passo, poi ve lo passi. Quindi... ragazzi mangiamo un panino. un ah, porco caro. Eh, bravo. Bene. Il Buon proseguimento. E l'una meno 10, sono a Borgo Cerreto, ho fatto 40 km di pedalata, ma è giunto il momento di fermarsi all'alimentare per. Super panino con la porchetta e peroncina. Quindi buon appetito a tutti! Ragazzi, potevamo farci mancare un'altra bella giornata di vento anche oggi il vento tira e tira contro mai una volta a favore mai una volta fammela provare questa brezza, signore Eolo ti devo telefonare? ti ho fatto qualcosa? non credo dai sei sempre stato bravo con te non ti ho mai insultato più di tanto uh, pedala pedala e taci Giappino, pedala e oltre al vento come vedete ci sono anche le gallerie e quindi mi metto le bretelline catarefrangenti che la sicurezza è prima di tutto anche se il traffico non è molto alto ma sempre bene mettersi in vista ah, a dopo quanto odio le gallerie quanto le odio per fortuna che qui c'è pochissimo traffico però luce accese bretelline e via cercare di venirne fuori il prima possibile questa è la quarta di fila che faccio, peccato, perché tutta la prima parte della spoleto norcia è fighissima. E eh, vabbè, si tocca fare questa, non ho ancora capito se la deviazione è dovuta al, alle frane, dei terremoti o quel che vuoi. Vabbè, pedala, giappino, pedala vento continua però perlomeno all'altezza di serravalle si torna sullo sterrato e, e sto girando indietro sì perché ho visto una fontanella e ricarico l'acqua comunque dicevo si torna qua sullo sterrato da serravalle e spero fino a no, cioè che sia così però se cessasse anche questo vento guardate gli alberi ah. vabbè carichiamo l'acqua e andiamo là dietro in orcia un chilometro e cento e sono arrivato direttino e poi decido cosa fare perché mi sa che mi fermo a Norcia faccio ancora qualche chilometro e poi cerco un bivacco sperando che questo vento calmi e guardate che non mi trovo eh? ma se calma anche il vento sono più contento di trovare un po' più facile di ieri per divaccare e niente, si va in direzione al castelluccio di Norcia Sto uscendo da norcia adesso e mette proprio tristezza vedere i paesi terremotati come quando era successo anche all'Aquila ero stato a fare un reportage fotografico all'epoca e... e niente, ti segna proprio vederlo, non immagino vivere una situazione del genere, deve essere davvero traumatico. A dire perché ogni cosa sarebbe scontata e quindi pedalo provo ad affrontare l'inizio della salita per le piane di Norcia e direzione Castelluccio di Norcia e appena trovo mi fermo e dormo a dopo il vento aumenta guardate fatica oh, guardate Guarda. cazzo salita e vento ogni volta l'estate scorsa sempre pioggia adesso sempre vento quarto giorno su 11 di vento è forte sentite che roba Ragazzi questa sarà la salita mortale di fine serata che mi distruggerà. c'è il monastero dei monaci e, e niente spero che prendi un po' il vento perché è veramente fastidioso non riuscirò qua neanche a uscire. Sì. e neanche a montare si di quella mia dai mi faccio sapere mannaggia sì. ragazzi questo vento non un cessa una seconda ci sono delle Forse un attimo adesso Spero che smetta Forse ha smesso per far sentire le campane Causa vento eccessivo questa sera si cucina in veranda qua Sta bollendo l'acqua, ho messo la borsa come paravento perché il vento arriva di là, il fuoco sta reggendo e... e niente, stasera si cucina in veranda e si mangia in camera da letto, va così e domani speriamo che sia un po' più tenue il vento ma le previsioni dicono Giappino scordatelo devi faticare, pedala Giappino pedala, buonanotte a tutti.